Ciao a tutti, oggi prepareremo i canestrelli, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono fecola di patate, farina di tipo 00, burro, zucchero, la scorza di un limone, tuorli, vanillina o aroma di vaniglia, zucchero a velo per decorare e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza del limone, E lo zucchero lo facciamo polverizzare per 10 secondi per 15 secondi scusate a velocità 10 riuniamo sul fondo del boccale aggiungiamo adesso il burro la farina, la fecola, i tuorli e l'aroma di vaniglia e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 5 avvolgiamo l'impasto nella pellicola trasparente e riporniamolo in frigo per 30 minuti trascorsi 30 minuti abbiamo ripreso il nostro impasto dal frigo adesso lo andremo a stendere con il mattarello fino a formare una sfoglia di circa un centimetro Dopo aver steso il nostro impasto, prenderemo uno stampino infarinato per poter formare i nostri canestrelli. A questo punto andremo a posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver formato i canestrelli, Cuociamoli in forno a preriscaldato statico a 170 gradi per 15 minuti circa. I canestrelli sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di spolverizzarli con lo zucchero a velo. Canestrelli, grazie e alla prossima ricetta!